Come si fa la formattazione condizionale per evidenziare le domeniche? Come vediamo qua ho uh, creato un calendario e nella prima e nella seconda riga ho inserito uh, il giorno della settimana e la data in formato generale uh, scritto a mano. Questo è il formato della cella. Sono solo in formato generale. Invece qua ho inserito la stessa data usando le formule. Per uh, prima cosa dobbiamo selezionare... Prima uh, facciamo uh, tutto il mese... Trasciniamo questa serie per compilare tutto il mese di gennaio, sì? con i giorni della settimana. Per prima cosa dobbiamo selezionare tutta l'area dove vogliamo che si applica questa formattazione condizionale. Area dei nostri dati. Andiamo sul pulsante formatazione condizionale, regole che evidenziano le celle, mettiamo uguale a eh? oppure testo contenente. Noi poi scriviamo la lettera D di domenica e gli diamo un formato. personalizzato riempimento rosso e carattere bianco okay. e questa potrebbe essere una modalità di formatazione condizionale ma come vediamo questa modalità di formatazione uh, ci evidenzia, se noi mettiamo dei dati, il nostro foglio ci evidenzia solo le D che abbiamo scritto a mano, senza segnalarli dappertutto uh, la stessa cosa. Adesso proviamo di fare un altro tipo di formatazione con, uh, condizionale per evidenziare le domeniche usando la data. La data cosa significa? Se noi in una cela mettiamo una data e gli diamo il formato generale vedremo che sotto la nostra data c'è un numero possiamo dargli diversi uh, diversi formati io preferisco di darli questo formato per vedere il giorno della settimana. Invece, in quest'altro caso, ho dato oh. questo formato semplice con una sola G e mi evidenzia la data del, del mese. Per poter trascinare questa formula uh, nella seconda colonna ho inserito una formula uh, questa più uno e adesso è anche qua così posso trascinarla dobbiamo fare anche tutto e riempiamo questo mese con le date giuste anche coloni così si vede bene come vediamo la formattazione condizionale che abbiamo usato su è valida solo per uh, le celle dove c'è inserita la uh, lettera D. Adesso annulliamo questa formattazione condizionale che abbiamo inserito e proviamo di inserire una formula che ci eh, dà la stessa formatazione condizionale per le domeniche nella stessa area. Selezioniamo di nuovo tutto il mese e tutti i dati dove vogliamo che si applica questa formatazione condizionale. Riduco un po' le dimensioni così abbiamo visto cosa abbiamo selezionato. E inseriamo una nuova regola. E usiamo questo tasto. Utilizza una formula per determinare le celle di formatare. Uguale. giorno punto settimana di questa l'ha lasciando libero la colonna fermato due dopo vi spiegherò cosa significa se questo, questa formula è uguale a 7, mi dai un formato con carattere bianco e riempimento rosso. Okay. Vediamo cosa succede. Come vediamo, questa volta, segnalando il giorno di domenica in questo modo, la formatazione condizionale riguarda tutta l'area dove dobbiamo inserire i dati. Se noi inseriamo anche i, i dati come prima, vediamo che anche dove sono inseriti i dati la uh, cella avrà un riempimento rosso e contenuto bianco. Vi spiego un attimo questa formula, proviamo di farla qua. De La formatazione condizionale evidenzia le celle solo quando questa formula è vera. La formula abbiamo detto che è giorno punto settimana e a un numero seriale, così come vi ho spiegato la data in formato generale e un numero e noi abbiamo messo questa data e abbiamo bloccato solo la riga per bloccare la riga Si può fare, o con uh, tasto F4 bloccando la riga 3, del segno del dollaro significa bloccare. Se abbiamo segno del dollaro prima della lettera ci blocca le colonne. Se abbiamo segno del dollaro uh, prima della, del numero, ci blocca le righe. Tipo restituito come dice qua, tipo restituito è un numero che può significare per domenica, se consideriamo la domenica numero 1 e sabato numero 7, si utilizza numero 1 qua se invece consideriamo il primo giorno della settimana lunedì 1 e domenica il 7 utilizziamo 2 per questo noi abbiamo utilizzato il 2 abbiamo messo la condizione e questa formula deve essere uguale a 7. In questo caso vediamo che la risposta è falso. Se invece come Giorno della settimana, in posto B abbiamo una domenica, F3. Vediamo che il risultato è vero e allora la formatazione condizionale applica il formato che abbiamo scelto. Abbiamo fatto questa formatazione condizionale delle domeniche e qua sappiamo che abbiamo una data in tutte queste celle che è stata inserita con un formato personalizzato G semplice che ci dà il numero del giorno su questa riga Abbiamo inserito una data con formato personalizzato con 3G che ci dà giorno della settimana. Invece qua ricordiamo che abbiamo scritto solo uh, un formato generale una lettera e un numero. Vediamo cosa succede in caso in cui usiamo questa formula se cambiamo il mese oppure l'anno. Cambiamo l'anno. Come vediamo, le date rimangono uguali perché abbiamo usato lo stesso mese, ma la segnalazione delle domeniche in questo caso non funziona più. La prima riga la dobbiamo cambiare a mano. Invece, dove sono inserite le formule, rimangono uh, correttamente anche i giorni della settimana e anche le date cambiando con un altro mese come vediamo sempre le domeniche saranno segnalate invece nella prima riga dovremo cambiare a mano tutto. Ritorniamo alla nostra posizione iniziale per farvi vedere un'altra cosa. Okay. Per segnalare le festività dobbiamo usare un'altra formula. Questa formula prevede un elenco delle festività. E io l'ho creato prima e l'ho denominato festività, dove c'è eh, Capodanno, Epifania, Pasqua, tutto cosa ci interessa a noi come festività. Proviamo ad inserire questa formula per creare anche la formatazione condizionale, condizionale per le festività. E diciamo, conta se, e ci domanda, nell'intervallo, noi mettiamo intervallo festività che l'abbiamo creato, se in questo intervallo abbiamo la data che noi sappiamo che qua è una data lo chiamo metta se esiste questa data e se trovi questa data contala se questo numero è più grande di 0 darai vero altrimenti sarà falso Vediamo che è vero. Quanto tempo il risultato di una formula ci dà il vero e per, per, falso si può usare per la formatazione condizionale. Così copiamo questa formula e la inseriamo in formatazione condizionale. Utilizza una formula, vincoliamo cosa non abbiamo messo mettiamo prima di incollarla. facciamo anche la selezione dell'area dove vogliamo che uh, si crea questa formatazione condizionale inseriamo questa formula nell'elenco utilizza una formula per determinare le celle da formatare diamo un tipo di formato carattere rosso e riempimento bianco adesso possiamo guardare il risultato cosa osserviamo che primo dell'anno primo gennaio e la befana sono state segnalate con uh, riempimento bianco e tutte le date rosse. La stessa cosa vediamo che uh, in caso in cui cambiamo il mese con uh, aprile, vediamo, sarà segnalata la Pasqua e anche il 25 aprile. Questo si può fare solo se nella cela che abbiamo messo nella formula c'è una data e non un numero o una lettera. Spero che vi è stato utile. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.